In questo nuovo video tutorial vi mostro come realizzare questo bellissimo vestito o copri costume che io ho deciso di chiamare Dolce Candy. Questo perché chi mi segue dall'anno scorso, l'estate scorsa riconosciuto il punto perché lo abbiamo usato lo stesso però in maniera un po diversa per realizzare la maglia candy io l'anno scorso l'ho utilizzata veramente tantissimo per tutta l'estate e mi era sempre avuta la voglia di poter fare un vestito cosa che ho deciso di fare quest'anno quindi eccovi qui un vestito bello largo con queste maniche molto ampie che adoro per quanto riguarda il filato sono andata a utilizzare il filato della mistrico filati in linea canna da zucchero il colore che ho scelto io è il numero 43 che trovo spesso spettacolare, è un rosa veramente particolare, molto molto bello vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi e misura circa 110 metri e che è 100% cotone di, eh, viscosa di canna da zucchero come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito Uncinettando con i filati da cui troverete il mio stesso filato anche in altri colori però vi devo già avvertire che il colore oro è terminato, il mio colore sta terminando così come anche il salvia ma avete altri eh, mi sembra 13 colori tra cui scegliere. e se posso darvi un consiglio io questo vestito lo vedrei bene anche nella versione del grigio o nella versione del numero 11 che è il colore tiffany o anche in qualche altro rosa c'è il numero 19 che ha una bella tonalità di rosa e più scura che trovo veramente molto molto bella e da renderà quindi il vostro vestitino molto unico e particolare per quanto riguarda il, la quantità io ho utilizzato 350 grammi del filato lavorando sempre ed esclusivamente con l'uncinetto del 3,5 e vi dico già per una taglia m andate a prendere 450 g se lo volete come me se volete fare le maniche anche più lunghe prendete almeno 50 grammi in più per una taglia L e andate a prendere 550 grammi in modo da poter avere il vostro vestito ancora più ampio e lungo come il mio e con le maniche così sbarazzine per essere un coprins costume secondo me è veramente leggerissimo e mh, da indossare è facilissimo proprio perché ho fatto qui subito dopo sono partita già larga ma ho fatto anche gli aumenti per averlo più sbarazzino sotto come vi dicevo è un top down perché eh, vedete si parte dall'alto e la lavorazione di queste pigne è semplicissima, è un modello che avete già visto. Io l'ho fatto solo più largo e ho messo più maglie rispetto all'anno scorso proprio per ottenere qui le maniche ancora più voluminose e anche per averlo qui meno stretto perché, appunto, deve essere un copricostume, quindi non deve andare aderente. Vedete, mi va bello largo. E io direi che per le altre taglie eh, più grandi, non eh, lo dico anche nel video tutorial, è inutile andare a mettere catenelle in più a meno che non siate una taglia L quasi X. Allora, in quel caso vi direi di mettere due motivi in più ma per una taglia m e una taglia comunque ml potete mettere le stesse mie perché lo scollo è bello lampio e poi andate ad aumentare io nel video vi dico come in modo tale da avere poi la larghezza desiderata quando dovete andare a mettere i marcatori ma qui comunque le restereste comunque belle accollate non troppo scollate poi se lo volete più scollato allora andate a mettere più catenelle non è quello un problema Detto ciò spero che anche questo vestitino vi piaccia, scusate la voce, ho oggi ho un po' di uh, allergia, eh, spero che anche questo vestito vi piaccia, che desiate realizzarlo e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncidentando Unelsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncidentare e Sfruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncidentando con i Rifilati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial! realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare il filato della mistrico filati linea canna da zucchero ho questa volta optato per uno dei colori nuovi del questo filato che è il numero 43 ed è un rosa geranio nella videocamera sembra molto più acceso quasi un fucsia ma vi posso assicurare che è tendente più a rosa che al fucsia non so perché sembra così acceso dalla telecamera questo colore comunque detto ciò io ho montato 112 catenelle la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 4 e eh, scusatemi su un multiplo di 8 e io lavorerò con uncinetto il numero 4 mi raccomando per chi è una taglia più grande non c'è bisogno di andare a mettere più catenelle a meno che non volete lo scollo più largo in quel caso andate ad aumentare più catenelle tenendo appunto a presente che il multiplo è un multiplo di 8 quindi per una taglia m al massimo aumentate di 2 eh, motivi per una taglia l al massimo 4 non andate ad allargare troppo altrimenti lo scollo vi viene troppo grande meglio partire con lo stesso modo di catenelle e poi andare ad aumentare fino ad arrivare ad ottenere la lavorazione il numero di L'aumenti che vi servono per poter arrivare a coprire quindi le vostre spalle e quindi pare arrivare a mettere i marcatori detto ciò possiamo iniziare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 1, 2, 3. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa maglia di catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare due maglie alte, una e rientro due.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 Catenella di separazione, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, facciamo volte insieme, entro nella quarta catenella, e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta, realizzo 2 maglie alte, una e rientro due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e due di separazione, salto 3 catenelle, ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il mio primo giro e ho fatto la catenella di separazione. Entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Secondo giro con una maglia bassissima. Scusate, voglio vedere se ho chiuso bene, sì, eh, con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di una catenella. E vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Rientro e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare altre due maglie alte, una e due, catenella di separazione, vado nell'archetto del ventaglio successivo e di nuovo da fare due maglie alte, una e due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e due catenella di separazione ricomincio da capo quindi entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare due maglie alte una due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e due catenella di separazione vado nell'archetto del ventaglio successivo e di no 2 maglie alte una e rientro due, catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e rientro due catenella di separazione ricomincio da capo quindi devo andare a fare tutti i ventagli con due maglie alte catenella di separazione due maglie alte e continuo così per tutto il mio secondo giro sto terminando anche il mio secondo giro ho fatto una catenella di separazione entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima terzo giro con delle maglie bassissime porta all'interno dell'archetto di una catenella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 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo quindi vado nel ventaglio successivo di un archetto di una catenella e vado a fare due maglie alte 1 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte 1 e 2 2 catenelle una, due, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima insieme. Vado nel ventaglio successivo e realizzo 2 maglie alte, una e rientro. 2 catenella di separazione. Rientro altre due maglie alte, una e rientro. 22 catenelle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 rientro dentro l'archetto e vado a fare altre 4 altre 5 maglie alte per un totale di 6 maglie alte quindi 2 3 4 5 e 6 2 catenelle di separazione 1 2 vado dove ho l'archetto successivo del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio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 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo quindi vado nell'archetto successivo del ventaglio dove ho una catenella e vado a fare 6 maglie alte 1 2 3 4 5 e 6 2 catenelle 1 2 vado nel ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio, quindi entro nell'archetto e realizzo 2 maglie alte 1 2 catenella di separazione, rientro altre due maglie alte 1 2 2 catenelle 1 2 e ricomincio da capo facciamo chiate insieme vado nell'archetto del ventaglio successivo di una catenella e vado a fare 6 maglie alte 1 2 3 4 5 6 2 catenelle 1 2 prendo il filo vado nell'archetto del ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio quindi 2 maglie alte una e rientro 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e 2 2 catenelle una 2 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quarto giro sto terminando anche il mio quarto giro ho fatto il ventaglio vado nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima quinto giro vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta catenella di separazione vado nel vento maglia alta successiva e realizzo una maglia alta Catenella di separazione, vado la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nella quarta maglia alta. E eh, con successiva sarebbe e realizzo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle 1 e 2, vado nel ventaglio nell'archetto del ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio, quindi due maglie alte 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte 1 e 2, 2 catenelle 1 e 2, e ricomincio da capo quindi. Andiamo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione. Andiamo nella maglia alta successiva e facciamo un'altra maglia alta, catenella di separazione. Maglia alta nella maglia alta successiva e facciamo una catenella di separazione. Maglia alta sulla quarta maglia alta e facciamo una catenella di separazione maglia alta sulla maglia alta successiva e andiamo a fare un'altra maglia alta catenella di separazione entriamo nell'ultima maglia alta e facciamo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio quindi 2 maglie alte una e due catenella di separazione rientriamo altre due maglie alte una 2 2 catenelle 1 e 2 ricominciamo da capo quindi semplicissimo andiamo a fare una maglia alta sopra ognuna delle nostre sei maglie alte separate da una catenella 2 catenelle di separazione ventaglio sul ventaglio 2 catenelle e continuiamo così per tutto il nostro quinto giro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 vado all'interno del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio quindi entro nell'archetto di una catenella e vado a fare due maglie alte 1 2 una catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e due tre catenelle una due tre e ricomincio da capo quindi vado nel primo archetto di una catenella tra le prime due maglie alte vado a fare una maglia bassa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 vado nell'archetto del ventaglio di una catenella e vado a fare il mio ventaglio quindi due maglie alte una 2 catenella di separazione rientro altri due maglie alte una ups, e 2 3 catenelle una due tre e ricomincio da capo facciamo un insieme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 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e realizzo il mio ventaglio quindi due maglie alte una catenella rientro altre due maglie alte 1 e 2 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio sesto giro sto terminando anche il mio sesto giro ho fatto le 3 catenelle entro dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassissima settimo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di una catenella di 3 catenelle mi alzo con una catenella rientro dentro e faccio una maglia bassa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 vado nell'archetto successivo e realizzo due maglie alte una scusate vado nell'archetto del ventaglio e realizzo 2 maglie alte una e due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e due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 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo un'altra maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto del ventaglio e realizzo 2 maglie alte 1 e rientro 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte 1 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte 1 2 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo facciamo un'ultima volta insieme vado nell'archetto di 3 catenelle che mi separa le prime due maglie basse realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3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 catenella di separazione rientro altre due maglie alte una due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una 2 3 catenelle una due tre e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio settimo giro sto terminando il mio settimo giro Ho fatto tutte le catenelle vado dove ho la maglia bassissima e vado a fare la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima ottavo giro con della una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di 3 catenelle mi alzo con una catenella rientro e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto successivo e alizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado direttamente dove ho l'archetto di una catenella tra i due gruppi di due maglie alte e vado a fare due maglie alte una e rientro 2 catenella di separazione prendo il filo rientro nella stessa archetto e vado a fare altre due maglie alte una e rientro due Catenella di separazione prendo il filo vado nell'archetto di una catenella successiva e di nuovo vado a fare due maglie alte una e due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una due Tre catenelle una due tre e ricomincio da capo vado dove ho la prima archetto di 3 catenelle tra le due maglie basse realizzo una maglia bassa 3 catenelle una due tre vado nell'archetto successivo realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho l'archetto di una catenella tra i due gruppi di 2 maglie alte realizzo 2 maglie alte 1 e rientro 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte 1 e 2 catenella di separazione vado nell'archetto di una catenella successiva e di nuovo a fare due maglie alte una e rientro due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una due Ops. tre catenelle una due tre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 Vado nell'archetto di una catenella tra i due gruppi di due maglie alte, realizzo due maglie alte, una e rientro due. Catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una e rientro due. Catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo due maglie alte, una e rientro due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una due-tre catenelle una due tre e ricomincio da capo devo andare a fare questo per tutto il mio ottavo giro sto terminando il mio ottavo giro ho fatto le tre catenelle entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima nuovo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di 3 catenelle. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e realizzo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte. 1 e rientro 2 Catenella di separazione e rientro altre due maglie alte. 1 2 3 catenelle. 1 2 3 vado nel ventaglio successivo, quindi salto questo archetto, vado in successivo e di nuovo faccio il mio ventaglio. 1 2 3 eh, catenelle di separazione, rientro altre due maglie alte 1 2 4 catenelle 1 2 3 e 4 e ricomincio da capo quindi vado nell'archetto di 3 catenelle tra le prime due maglie basse e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 3 catenelle e 4 catenelle 1 2 3 e 4 vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio quindi 2 maglie alte 1 e rientro 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte 1 2 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto del ventaglio successivo e di nuovo 2 maglie alte una 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte 1 2 4 catenelle una 2 3 e 4 e ricomincio da capo facciamo anche molti insieme vado nell'acchetto di 3 catenelle tra le due maglie basse e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 4 catenelle 1 2 3 e 4 vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio quindi 2 maglie alte 1 2 catenella di separazione rientro 2 maglie alte 1 2 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo del ventaglio e di nuovo 2 maglie alte 1 2 Catenella di separazione rientro altre due maglie alte 1 2 4 catenelle 1 2 3 4 ricomincio da capo devo andare a fare questo per tutto il mio nono giro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 4 e 5 prendo il filo vado dove ho l'archetto di una catenella del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio quindi 3 k2 maglie alte catenella rientro altre due maglie alte 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa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 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado nell'archetto ricomincio da capo vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio quindi 2 maglie alte 1 2 Catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una, due, tre, catenelle, una, due, tre, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, una, due, tre, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi due maglie alte, una, due, catenella di separazione e rientro altre due maglie alte una 2 5 catenelle una due tre quattro cinque, e cinque ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio decimo giro ripetiamo ultima volta insieme quindi vado nell'archetto di 3 catenelle tra le due maglie basse realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado nell'archetto del ventaglio e realizzo il mio ventaglio quindi 2 maglie alte 1 e rientro 2 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 Vado nel ventaglio successivo, entro e vado a fare due maglie alte, una e rientro 2, catenella di separazione, prendo il filo, rientro, altre due maglie alte, una, due, 5 catenelle, una, due, tre, quattro e cinque, e ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio decimo giro.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 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo vado dove ho l'archetto del ventaglio e realizzo il mio ventaglio quindi due maglie alte una e due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una due tre catenelle una due tre vado dove ho la maglia alta bassa e realizzo una maglia alta una catenella rientro un'altra maglia alta 3 catenelle una due tre Vado nell'archetto del ventaglio e realizzo il mio ventaglio quindi due maglie alte 1 e 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutti sto terminando anche il mio undicesimo giro vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima dodicesimo giro vado a fare con una maglia bassissima Mi porta all'interno dell'archetto di una catenella e realizzo 3 catenelle che sono la prima maglia alta una due tre prendo il filo rientro un'altra maglia alta catenella di separazione rientro altre due maglie alte una 2 3 catenelle una due tre prendo il filo vado nel ventaglio successivo e di nuovo realizzo il mio ventaglio due maglie alte 1 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte una due 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto del ventaglio successivo e realizzo 2 maglie alte 1 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte 1 2 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto del ventaglio successivo e di nuovo ad realizzare il mio ventaglio quindi 2 maglie alte 1 2 catenella di separazione, rientro altre due maglie alte 1 e 2 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto del ventaglio e vado a realizzare 2 maglie alte 1 2. Catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una, due, tre catenelle, una, due, tre, vado nell'archetto successivo e realizzo 2 maglie alte, una e due. Catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una, due catenelle 1 2 3 vado nell'archetto del ventaglio successivo e di nuovo 2 maglie alte 1 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte 1 2 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto successivo del ventaglio e di nuovo 3 2 maglie alte 1 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e due tre catenelle una due tre e ricomincio da capo quindi stiamo andando a fare ventagli tutte le due maglie alte separate da una catenella facciamo questo per tutto il nostro dodicesimo giro giusto 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sì facciamo questo quindi per tutto il nostro dodicesimo giro allora io arrivata al dodicesimo giro mi sono fermata e ho messo i marcatori mi raccomando per le taglie più grandi se dovete andare a fare sicuramente qualche giro in più per poter mettere i marcatori quindi taglia m taglia l ripetete il dodicesimo giro fino ad arrivare a poter mettere i marcatori se avete bisogno di allargare ulteriormente la lavorazione ma io non penso perché sia allargata molto andate a fare una catenella di separazione in più tra i vari ventagli però fino a i marcatori dovete ripetere sempre il dodicesimo giro una volta fatto ciò andiamo a mettere i marcatori per mettere i marcatori io sono andata a contare le mie pigne e ne ho un totale di 14 e ho fatto in questa maniera ne ho messe una due tre e quattro per la parte avanti e quattro dietro e ne ho messe 3 e 3 di lato per fare questo, sono andata a mettere i marcatori, vedete qui, dove appunto c'è la mia prima e la mia quarta pigna, vedete 2 e 4, quindi sono andata a mettere il marcatore tra le pigne. Se avete una pigna dispari, mi raccomando, quella dispari va sempre sul davanti. E per una taglia più grande, se stringe mettendo dove se avete le pigne, non è un problema, andate a mettere il marcatore qui dove avete il, il, il gruppo di il ventaglio che vi divide questi tre ventagli quindi vedete dove si va a allargare Qui andate in quella nel ventaglio centrale, mettete i vostri marcatori, sia da questa parte, che da quest'altra parte. Vedrete che le maniche restano comunque belle ampie, però anche al centro avrete, sarete ampie, avrete più spazio per poter fare il vostro lavoro. Tanto il marcatore, come potete vedere, qui abbiamo tutti i ventagli, quindi è indifferente per, per almeno adesso, perché tanto andremo a mettere il marcatore, quindi è indifferente se lo mettete qui dove avete le pigne. O Qui dove avete invece il ventaglio che vi separa i due che abbiamo allargato um, che abbiamo allargato qui di lato quindi ricapitolando io ho messo quattro pigne avanti e quattro pini dietro e dove ho il ventaglio sono andata a mettere il marcatore in modo tale da avere questo come mio corpo che è una taglia più grande, se facendo così, anche se avete una pigna in più, vi stringe, allora non andate a mettere il marcatore qui, ma spostatelo e mettetelo dove avete, spero di farlo vedere meglio, qui, il ventaglio qui che vi separa la diramazione. Per farvi capire, qui, ecco. In questo ventaglio però qui ai lati vedete che comunque la manica resta larga e quindi avete anche più spazio per il corpo e per fare naturalmente il giro eh, eh, dovete fare normalmente come faremo qua perché io questo giro che farò adesso è uguale per tutte quindi come lo farò io dovete farlo anche voi al seconda del ventaglio dove siete arrivati cambierà quindi non cambia assolutamente nulla detto ciò quindi vi faccio vedere subito come procedere per poter fare la nostra lavorazione quindi vado a lavorare il corpo della mia maglia una cosa che non vi ho detto io ho fatto in modo che l'inizio e la fine del mio giro fosse dove ho il marcatore nella parte dietro vedete questa è la parte dietro questa è la parte avanti della mia maglia e io qui ho terminato il mio giro vedete ho il marcatore sia avanti che dietro e posso andare quindi a unire mi raccomando l'unione vale sia per chi ha messo il marcatore qui sia per che ha messo il marcatore da quest'altro in questo ventaglio quindi andiamo a fare in questa maniera 3 catenelle che sono stata prima maglia alta una due tre prendo il filo entro sempre in questo foro del ventaglio sul davanti ma esco nel foro del ventaglio dietro dove ho sempre il mio marcatore prendo il filo e vado a fare la mia maglia alta catenella di separazione tolgo il marcatore così potete vedere meglio E di nuovo vado a fare prendo il filo entro nel ventaglio davanti Esco nel ventaglio dietro e vado a fare una maglia alta E adesso vado a lavorare direttamente nel ventaglio dietro che però è la parte avanti della mia maglia e vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1, 2, 3 e vado a lavorare normalmente. Quindi vado nel ventaglio successivo e lavoro il mio ventaglio: 2 maglie alte, catenella, di nuovo 2 maglie alte. 3 catenelle di separazione. E vado a lavorare di nuovo nel ventaglio successivo quindi lavoro normalmente fino ad arrivare all'altro marcatore e di nuovo vi farò vedere come lavorare per passare questa volta dalla parte avanti alla parte dietro sono arrivata dove ho il mio secondo marcatore e di nuovo prendo il filo entro solamente nel ventaglio sul davanti e vado a fare una maglia alta prendo il filo tolgo il marcatore perché così potete vedere meglio prendo il filo entro sia nel ventaglio avanti che nel ventaglio dietro e vado a fare una maglia alta catenella di separazione di nuovo entro sia davanti che dietro e vado a fare una maglia alta Vado solo nel ventaglio dietro e vado a fare una maglia alta 3 catenelle una due e 3. e vado a lavorare normalmente nel ventaglio successivo e continuo così per tutto il giro Vi farò vedere come terminare il giro e come naturalmente iniziarlo di nuovo. Poi questo giro lo continueremo fino ad arrivare, all'inizio pensavo sotto al seno, ma penso di arrivare fino alla vita per poi fare degli aumenti, in modo tale che il nostro vestito poi scenda sulla, sui fianchi e giù ancora in maniera più larga. Quindi io per adesso continuo a lavorare normalmente in questa maniera, e vi farò vedere come terminare il giro e come iniziarlo poi vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto il giro fino ad iniziare a fare i nostri aumenti e naturalmente vi dirò come vanno fatti gli aumenti non vi preoccupate non andremo ad aumentare le catenelle perché non voglio il vestito troppo forato ma andremo ad aumentare i nostri ventagli le nostre maglie alte però vi farò vedere come per adesso terminiamo il giro vi farò vedere come vedete come terminarlo e come riniziarlo sto per terminare il giro ho fatto quindi il 3 catenelle entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima per iniziare il nuovo giro con delle maglie bassissime vado dove ho la catenella e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta rientro un'altra maglia alta catenella di separazione rientro altre due maglie alte 3 catenelle 1 2 3 e continuo così per tutto il mio giro vi ripeto io adesso continuerò così poi vi dirò quando inizierò a fare gli aumenti vi farò vedere naturalmente come realizzarli comunque questa è come sta venendo la nostra il nostro vestito Allora, abbiamo fatto quindi io ho lavorato il giro per 26 volte e adesso devo andare a fare gli aumenti per fare gli aumenti vi spiego prima una cosa andremo a fare l'aumento nella striscia centrale qui dove abbiamo le due strisce che si aprono quindi perché ha messo il marcatore um, dove aveva qui in alto la striscia al centro dovrà andare a fare gli aumenti anche in questa laterale. Per noi, invece che abbiamo fatto, abbiamo messo i marcatori dove abbiamo le pigne. Ripetiamo: guardate bene il disegno: gli aumenti vanno fatti nella striscia qui, questa centrale, quindi qui, qui, qui mentre la striscia che viene dalle pigne e le due strisce che si aprono qui non vanno fatto gli aumenti quindi quando adesso andrete a lavorare a seconda dove avete messo i marcatori guardate all'inizio guardate bene seguite le strisce e andate a fare gli aumenti come vi dicevo soltanto in questa striscia quindi anche nelle strisce laterali che ha messo come ho detto il marcatore qui quindi è da qua che sta iniziando e terminando il giro eh, dovrà comunque farlo anche nelle strisce laterali aumenti a noi che invece abbiamo messo i marcatori dove avevamo le pigne gli aumenti non verranno di lato ma verranno in queste tre strisce sul davanti e nelle tre strisce dietro quindi una due tre e nelle tre strisce dietro comunque vi faccio vedere come andare a fare gli aumenti ripetiamo adesso a seconda della striscia dove state lavorando noi che abbiamo iniziato un giro dalle pigne non andiamo a fare gli aumenti ma chi invece ha iniziato da come vi ho detto qui quindi da questa centrale deve andare a fare subito gli aumenti aspettate un secondo che io arrivo e vi faccio vedere come fare gli aumenti naturalmente nelle strisce dove non si fanno gli aumenti si va a lavorare normalmente quindi iniziamo allora noi che abbiamo fatto abbiamo messo il marcatore dove avevamo la striscia delle pigne iniziamo senza fare alcun tipo di aumento quindi invece chi ha messo il marcatore dove avete già la striscia centrale mi raccomando aspettate a iniziare il in giro perché voi dovete andare a fare subito l'aumento quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta rientriamo un'altra maglia alta catenella rientriamo e andiamo a fare 2 maglie alte 3 catenelle 1 2 e 3 e andiamo nel ventaglio successivo anche in questo ventaglio non andiamo a fare gli aumenti perché non è la striscia al centro delle due che abbiamo aperto quindi andiamo a fare il nostro ventaglio quindi una due catenella di separazione rientro altre due maglie alte, 1 e 2 3 catenelle una due tre e adesso noi siamo nella striscia centrale quindi ripetiamo in quella ecco così potete vedere qui in questa qui quindi possiamo andare a fare il nostro aumento e naturalmente chi deve iniziare il giro adesso inizia come noi va a fare le tre catenelle che sono la prima maglia alta mentre noi andiamo a fare la nostra maglia alta prendiamo il filo un'altra maglia alta catenella di separazione prendiamo il filo a due maglie alte 1 2 catenella di separazione prendiamo il filo a due maglie alte 1 2 3 catenelle 1 2 3 e adesso tutte andremo a fare tre uh, ven uh, um, ventagli senza alcun tipo di aumento perché abbiamo il ventaglio per finire che uh, la, la striscia subito dopo la nostra striscia centrale la striscia della pigna che non va fatti aumenti la striscia della prima di quelle che abbiamo allargate quindi qui abbiamo di nuovo quella centrale quindi adesso andiamo a fare anche chi ha fatto diversa ha iniziato il giro in maniera diversa noi andiamo a fare tre ventagli senza aumenti quindi prendiamo il filo primo ventaglio due maglie alte catenella rientriamo 2 maglie alte 3 catenelle andiamo nella striscia della della pigna e andiamo a fare il nostro ventaglio senza aumenti 2 maglie alte catenella altre 2 maglie alte 3 catenelle 1 2 3 Andiamo nella striscia delle dei ventagli che è una di quelle due, quindi questa per essere chiari. Quindi andiamo a fare il nostro ventaglio senza aumenti. E adesso 2 3 catenelle, 1 2 3 e siamo nella nostra striscia centrale e qui andiamo a fare i nuovi aumenti, quindi 2 maglie alte. catenella di separazione rientriamo altre due maglie alte catenella di separazione rientriamo altre due maglie alte 3 catenelle una due tre e ricominciamo quindi tutto il giro sarà fatto così 3 ventagli senza aumenti nel quarto andiamo a fare gli aumenti noi termineremo con dove l'inizio eccomi termineremo con l'aumento e un ventaglio senza aumenti perché due ne abbiamo fatte all'inizio mentre che ha iniziato con gli aumenti terminerà con tre Ventagli senza aumenti quindi continuiamo così per tutto il giro ricordatevi Una striscia che è quella centrale con gli aumenti tre strisce senza aumenti Sto terminando il giro e vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella ora per chi come me deve, non deve fare aumenti continua a fare il suo ventaglio per chi deve continuare qui perché ha iniziato da qua aspetto un secondo quindi andiamo a fare delle maglie bassissime e andiamo a fare i nostri 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta rientriamo un'altra maglia alta catenella di separazione e rientriamo altre due maglie alte 3 catenelle 3 ventaglio successiva ancora nessun aumento quindi 2 maglie alte catenella di separazione rientriamo altre due maglie alte e siamo arrivati dobbiamo fare gli aumenti quindi 3 catenelle e andiamo a fare 2 maglie alte all'interno dell'archetto di una catenella quindi una e due naturalmente chi sta iniziando adesso deve aver fatto prima le 3 catenelle poi la maglia alta catenella di separazione rientriamo altre due maglie alte una due catenella di separazione ventaglio successivo archetto di una catenella di nuovo due maglie alte una due catenella di separazione rientriamo altre due maglie alte una due 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricominciamo da capo. Qui facciamo tutti uguali, quindi andiamo a fare 3 ventagli senza aumenti. Quindi primo ventaglio, 2 maglie alte, catenella, rientriamo, altre due maglie alte, 3 catenelle, ventaglio successivo, entriamo e andiamo a fare il nostro ventaglio. 2 maglie alte catenella di separazione 2 maglie alte 3 catenelle ventaglio successivo e di nuovo nessun tipo di aumento quindi normalmente 2 maglie alte catenella rientriamo altre 2 maglie alte 3 catenelle e siamo dove abbiamo fatto, scusatemi, i nostri aumenti quindi entriamo nel primo archetto di una catenella e facciamo il ventaglio quindi due maglie alte, catenella, rientriamo, altre due maglie alte, catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, catenella, rientriamo, altre due maglie alte. 3 catenelle 1 2 3 e ricominciamo facendo i nostri tre ventagli senza aumenti facciamo questo per tutto il nostro giro terminato questo faremo l'ultimo giro che sarà quello di aumentare da una catenella a 3 in modo tale da avere poi ogni ventaglio distanziato dallo stesso numero di catenelle fatto ciò io continuerò a lavorare normalmente non so se farò altri aumenti ma se farò degli aumenti farò sempre in modo eh, di, um, di andare nella prossima volta nella striscia singola delle pigne ad andare lì a fare aumenti questo è per chi vuole fare qualche altro aumento io sinceramente penso che mi fermo a questo perché è vero che voglio il vestito ampio ma non lo voglio troppo ampio quindi andare a fare questi aumenti per me basta uh, però in caso di dover fare ulteriori aumenti vi dirò comunque com come uh, come ho fatto come sono andata a procedere sta terminando quindi il giro e vado scusatemi stavo eccomi e vado quindi a chiudere la lavorazione facendo una maglia bassissima all'interno della terza catenella come vi ho detto adesso andiamo a fare l'ultimo e aumento quindi andiamo a fare sempre ventaglio normale sopra il primo il primo ventaglio quindi anche in questo caso che è iniziato può già andare a fare il ventaglio sopra il primo ventaglio che si ritrova 3 catenelle e io vado di nuovo a fare il ventaglio sopra il ventaglio successivo 1 2 3 catenelle 1 2 3 e di nuovo ventaglio sopra il ventaglio quindi 1 2 maglie alte catenelle rientro 2 maglie alte 3 catenelle una, due, tre, e vado a fare il ventaglio sopra il ventaglio successivo. Quindi salto la catenella, vado il ventaglio successivo e vado a fare le mie tre maglie alte. E adesso continuo a lavorare normalmente. Quindi 3 catenelle, ventaglio sopra il ventaglio, e poi io continuerò a lavorare sempre in questa maniera: un ventaglio sopra un ventaglio, le mie 3 catenelle vedete abbiamo allargato tantissimo il nostro vestito però ripetiamo, se voi poi volete fare ulteriori aumenti, io vi consiglio di rifare questi giri, però facendo gli aumenti nella striscia che scende dalla pigna, in modo tale da allargare anche quelle avere quindi ulteriori aumenti. Questo se volete una, una, una, una gonna bella ampia che faccia anche tipo le, uh, le pieghe, quindi in quel caso se volete fare ulteriori aumenti, io vi consiglio di fare questi giri, come abbiamo fatto adesso, ma di far partire gli aumenti dalla striscia che viene giù dalla pigna. Detto ciò io continuo a lavorare quindi questo giro facendo sempre ventaglio 3 catenelle ventaglio continuo a lavorare sempre questo giro fino alla lunghezza desiderata penso che la farò quasi al ginocchio devo ancora un po decidere quanto fare lungo il mio vestito ma mi piacerebbe comunque a metà coscia comunque quasi al ginocchio non fino a terra um, perché poi ho paura che sia un po' troppo pesante per quel genere di vestiti, credo che se ne farò qualcuno quest'estate, opterò per uh, il classico cotone titolo 8, titolo 5 che è comunque un po' più sottile quindi pesa meno uh, per fare un vestito lungo, devo ancora mh, però decidere anche su questa cosa per adesso continuiamo questo vestito, alla fine vi Dirò quante volte ho ripetuto il mio giro dopo, ovviamente, dove mi arriva il vestito? Dal nostro ulteriore aumento, quindi dall'aumento che abbiamo fatto, io poi ho lavorato il giro per altre 20 volte e come lunghezza ci siamo perché il mio vestito mi arriva a metà gamba, quindi come lunghezza ci siamo. Adesso vado ad allargare, um, scusatemi, ad allungare un po' le maniche eh, per avere l'effetto ancora un po' più sbarazzino. E vi farò vedere come fare. Dunque, ho avuto un problema con la telecamera che non mi ha registrato la voce, quindi ho realizzato già le maniche, ma non ho il giro eh, con cui ho iniziato. Però ve lo spiego subito perché in realtà è semplicissimo. Io infatti sono andata a fare soltanto il solito eh, giro con ventagli e 3 catenelle, solo che qui sotto vedete dove qui abbiamo l'unione tra il dietro e avanti sono andata a fare il mio primo ventaglio facendo sempre due maglie alte una catenella due maglie alte e poi 3 catenelle e sono andata a fare il ventaglio in ogni ventaglio quindi non ho fatto altro che fare il solito giro però qui ho messo il mio ventaglio quindi all'in sotto dove ho l'unione della parte dietro con la parte avanti e poi come vi ho detto sono andata a fare un giro Uh, sempre lo, so, lo stesso giro di maglia uh, di ventaglio alternato a 3 catenelle e ho ripetuto il giro per sei volte non ho fatto più lungo ma voi potete farla la manica ancora più lunga perché volevo comunque che rimanesse diciamo quasi una mezza manica però invece di come era all'inizio l'ho dovuto dare nel senso ancora un po più uh, um, sbarazzino mettiamola così quindi per questo sono andata a fare questi sei giri però voi potete farne anche di più quindi potete trasformare in una vera e propria eh, maglia lunga e in realtà potreste fare manica lunga potreste fare anche ulteriormente per farla diventare ancora più larga, diciamo che qui vi potete sbizzarrire. Per me 6G passa Ho fatto naturalmente la stessa cosa anche nell'altra manica e quindi possiamo dire che il nostro vestitino copri costume. È terminato.